Colin te Legend, se hai dubbi, spingi. È il re che ha portato la Gran Bretagna rallistica sul tetto del mondo, è il mito che ha appassionato tutte le generazioni, è la leggenda, è Colin McRae. Un pilota, un artista capace di mixare alla perfezione istinto e coraggio al volante, con un solo obiettivo, la vittoria. Colin McRae appare sulla scena del rally mondiale quando, a farla da padrone, sono i team e le vetture, non più il pilota, passato quasi in secondo piano a causa delle tante variabili in gioco, ma Colin sembra sovvertire tutto ciò, poiché con lui è il pilota che conta, non più il mezzo meccanico. McRae è particolare, forse non è il più forte di tutti i tempi. Ma il fuoco che brucia dentro, è capace di spingere la vettura oltre ogni limite, incurante del pericolo, capace di stupire chiunque, anche con uno stile che spesso non si rivela efficace, ma è lo stile che lo porterà dritto nella leggenda. Colin Cray nasce alla Lanark, il 5 agosto del 1968. Figlio di un pilota di rally britannico, lo scozzese inizia a farsi le ossa nei campionati locali, dove mostra già la sua irruenza, tra navigatori cambiati in sequenza e vetture piegate spesso e volentieri. Dopo qualche anno passato a lottare nei campionati locali, con qualche fugace esperienza nel WRC, McRae viene ingaggiato dalla Prodrive. Percorrere nel campionato britannico, a partire dal 1991. Colin trionfa da subito, anche se in molte occasioni USA ha le maniere forti, con la neonata Legaki, mentre più facile è il 1992, dove trionfa in 6 gare su 6. David Richards sa che è il momento giusto per far esordire Colin nel WRC e la prima occasione arriva in Svezia, al secondo rally dell'anno, dove Colin sorprende tutti chiudendo al 2 grado posto assoluto. Il vero numero, però, Nkrai lo fa al mille laghi, in Finlandia, dove chiude 8 grado a causa di quattro incidenti che gli precludono la possibilità di lottare per una vittoria che sembra sua. Alla fine, nonostante i soli 5 relli, è 8 grado con 34 punti. Nel 93, però, Mkrai deve passare ai fatti e linizio promette bene, con il 3 grado posto in Svezia, ma nelle successive 4 prove conquista solo 2 piazzamenti e 2 incidenti. Le critiche piovono, ma Colin si carica in Nuova Zelanda ecco il primo colpo. Dopo il primo giorno, chiuso al 5 ⁇ posto, McRae fa un capolavoro nel Day 2 e balza in testa, davanti a tutti. Un problema con la pressione dell'olio lo rallenta, ma ripresosi, McRae vola e ingaggia uno splendido duello con i francesi delle cure aurio. Che all'arrivo devono piegarsi al talento scozzese, che regala alla all'allegachi il primo successo mondiale. La stagione si chiude con 50 punti e un quinto posto finale. Per il 94 Subaru partorisce la Subaru Impreza, una creatura che McRae lancerà nella leggenda. Il mondiale, però, non inizia alla grande per lo scozzese che parte con un 10 grado posto al Monte Carlo, a cui seguono quattro ritiri, che lo portano in Nuova Zelanda con un solo punto iridato. Mkrai torna fenomeno e vola, trionfando con ampio margine sul campione in carica Joachim Coonan, distaccato di 3 dallo scozzese. Colin chiude 5 grado al Sanremo, ma è al rack che Mkrai esalta tutti. Nella gara di casa McCray decolla, ma ad un certo punto sembra dover lasciare la vittoria al compagno Sainz, in lotta con Auriol per il mondiale. Sainz, però, cede allattenzione e va out, lasciando via libera ad Auriol. Allora, Colin continua nella sua cavalcata e a Kester il pubblico è pronto a festeggiare. Alla fine, è 4 grado con 49 punti, ma è pronto a lottare per il Mondiale. La stagione 1995 sembra essere giusta per puntare al titolo, ma dopo due ritiri e un solo podio, Colin sembra già tagliato fuori e invece. Invece, trionfa, ancora una volta, in Nuova Zelanda, sale sul podio in Australia e in Spagna dove il team lo obbliga a cedere la vittoria a Sainz, e si presenta al rally di casa in testa al mondiale, a pari punti con il compagno Sainz. In casa, Nkrai è imbattibile, spinge e Sainz sembra accettare la sfida, ma mentre l'asso spagnolo è al limite, Colina ancora non ha premuto a tavoletta sull'acceleratore. Alla fine Sainz cede e Colin trionfa, l'iride è suo. La Gran Bretagna è sul tetto del mondo, Colin Craye è già il mito di tutti gli appassionati. In più, Nkraye diventa anche il più giovane campione del mondo di sempre, ha 27 anni. La stagione 1996 è pronta per essere la stagione della conferma, ma sulla sua strada. Nkrae trova un nuovo avversario, Tommy Makinen. Il finlandese vola con la nuova Lancer Evo, mentre Colin soffre e solo in Grecia trova il primo successo della stagione, al termine di un duello epico. La caparbietà di Colin, la sua abilità e i suoi azzardi, però, non pagano e lo scozzese si deve accontentare di tre vittorie e un due grado posto iridato, alle spalle di McKinnon. La stagione successiva è una stagione tutta nuova e McRae vuole rifarsi, ma come al solito l'inizio è al rallentatore. Dopo un ritiro ed un quattro grado posto, McRae domina il safari, dove sbaraglia la concorrenza. Lasciando Burns, suo connazionale, a 6. Machine risponde con due successi in Portogallo e Spagna, dove Colin conquista solo un altro 4-grado posto, prima di tornare al successo in Francia, a cui seguono un 2-grado posto in Argentina e 4 ritiri di seguito, mentre Machine colleziona ben 3 vittorie. Sembra tutto chiuso, ma Mcrae tira fuori il proverbiale coniglio dal cilindro e fa il miracolo. Vince al Sanremo e in Australia, portandosi a 10 punti dalla vetta, con il solo rack alla fine. Le speranze sono minime, ma Colin non molla e spinge dallo start del rally di casa, mentre McKinnon sente la pressione e rischia più volte di finire out. Alla fine, però, mentre Colin trionfa con tre su Cancunan, McKinnon rimonta e si salva, carpendo un decisivo punto iridato, con il 6 grado posto. 63 a 62, questo è il crudele risultato della stagione 1997. Il 98, però, è un nuovo anno di transizione, ma Colin lotte e morde. Nemmeno una sospensione distrutta lo ferma, come succede in Argentina a metà mondiale. Durante una speciale, mentre è in testa, Nkrai piega la sospensione, ma arriva al traguardo lo stesso. Durante il trasferimento. Però, la ruota cede e McRae deve fare tutto da solo, lo scozzese e il suo navigatore diventano meccanici e con un po' di forza bruta mettono a posto la sospensione e chiudono il rally d'Argentina al 5 grado posto. A fine stagione, le vittorie saranno solo 3 e lo scozzese chiuderà solo 3 grado. A metà stagione… Però, Mcrae firma con la Ford di Malcolm Malcombilson, che gli mette a disposizione la nuova Ford Focus. Mentre Machinen trionfa, si apre la nuova sfida tra Colin Mcrae e l'inglese Richard Burns, salito sulla impresa di Colin. Nel 99 Mcrae sa di dover stringere i denti, ma che tempo per la vittoria al Safari Rally e in Portogallo. Mentre per il resto della stagione, Portogallo escluso, Mkrae è sempre costretto al ritiro, a causa della cerba Focus. Nella sfortuna, all'inizio del nuovo millennio, Colin McRae diventa una star, capace di entrare nelle case di tutti, tramite un videogioco, Colin Kraerelli. Idea di David Richards che decide di lanciare sul mercato un gioco di rally, così da sopperire ad una lacuna del mondo virtuale. Per Polino il successo è enorme, anche chi non segue in rally inizia ad amarlo e nemmeno l'anno orribile con la Fiesta 99 l'ora trista. La stagione 2000. Però, è diversa, deve essere diversa, perché non si può perdere una nuova stagione dietro l'acerbo progetto Focus? L'inizio è, come sempre, un disastro, eccezion fatta per la Svezia, dove chiude 3 grado. In Catalogna, MC firma il suo capolavoro, beffando Burns sul filo dei secondi. Dopo il successo in Grecia, arrivano tre piazze d'onore per Colin. Alle spalle dell'emergente Marcus Gronolin, su una Peugeot 206 velocissima. Colin vive un rally di paura in Corsica, quando capote e finisce con la sua Focus in un fosso. Lo scozzese perde conoscenza e a lungo resta bloccato nella vettura, ma alla fine se la cava e dopo un intervento per ridurre le varie fratture, McRae è già in macchina. Torna in strada, infatti, al rally successivo, il Sanremo. In Italia, Collin solo 6 grado, ma è eroico. Chiude la stagione al 4 grado posto con 43 punti, dietro al compagno Sainz e al rivale Burns, ma soprattutto dietro al finlandese Gronholm, campione del mondo. Il 2001 potrebbe essere l'anno della riscossa, ma le prime quattro gare non sono per niente esaltanti con tre ritiri tra Monaco, Portogallo e Spagna e un nono posto in Svezia, che sembra mettere la parola fine sulle speranze iridate. Invece, Nkrai conquista tre vittorie di fila argentina, Cipro e Grecia, che, unite al terzo posto in Finlandia. Il secondo in Nuova Zelanda e il sesto in Australia, lo rilanciano. Si arriva al RA con quattro piloti in otto punti, con Colini in testa, seguito da McKinnon, Burns e Science. Dopo due prove, McKinnon va fuori, seguito da McRae poco dopo. Burns controlla Sainz e conquista il 3-grado posto, grazie al quale trionfa, il titolo è suo. Nkrae è 2-grado a 2 punti, mentre McKinnon, 3-grado e a 3 punti da Burns. Il 2002, anno del secondo successo di Gronholm con la 206 WRC, è avaro per Colin, che riesce a trionfare nel suo Safari Rally in Grecia, mentre nel resto della stagione sale sul podio solo in Argentina. I restanti piazzamenti gli valgono un 4 grado posto iridato, con soli 38 punti. Anno nuovo. Sfida nuova per McRae, che passa in Citroën, sulla nuova Xara. La stagione sembra promettere bene, dopo un podio al Monte Carlo, ma Colin non sale più sul podio, chiudendo la stagione al 7 grado posto, con 45 punti. Per Colin, sembra giunto il momento di dire basta con i rally e infatti, a fine 2003, lo scozzese annuncia il suo ritiro. Il richiamo delle corse, però, sarà troppo forte e Colin tornerà nel 2005, con la Skoda. Con il team cieco, però, le soddisfazioni saranno zero, dato che il britannico raccoglierà soltanto un 7 grado posto, in Gran Bretagna. In Australia, poi, nell'ultima gara del Mondiale, il colpo di scena. Colin lotta, è sul podio del rally, ma i meccanici scoda combinano il pasticcio. Smontano la frizione, ma sbagliano tutto e Colin è costretto al ritiro. In quel momento, si capisce che quella è l'ultima gara della leggenda McCray. McCray prova due volte la Dakar. Prima nel 2004, dove vince diverse tappe ma arriva indietro per qualche problema e insabbiamento, poi nel 2005, dove è in testa tra le auto, ma cappotta ed è costretto al ritiro. Colin Craig passerà a miglior vita il 15 settembre 2007, dopo essere precipitato con il suo elicottero in seguito alla collisione con alcuni alberi. Il Palmares parla di 25 vittorie e di un solo titolo, ma le emozioni che Mcrae ha fatto provare in 15 anni di carriera, hanno molto più valore, i film Fingduld, Flat Out.